Oh te va te che va bel che pianettino. pianettino Ma chi si è scoperto? Bastardo il vento come al solito Rompi i coglioni Ma che cavolo c'è cavolo qua sotto scusa? Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Ma non puoi lasciarla per terra una moto così... Ma, ma scusa! Vabbè io non perdo tempo. Oh, ma <totipos> Aspetta che mi suona Sì dimmi Aspetta, aspetta che non ti sento Red Bull C'è un evento d'enturo sul monte a bettone questo weekend E che c***o è a dirmelo Cade giusto a pennello Appena rubato la moto Posso venire sogno fatto ieri sera Ma Ma dove cavolo sono Cos'è sto rumore Ma che cazzo Cos'è Ma che cavolo Ma che cavolo era Ciao Buongiorno ragazzi Io mi sto strozzando con questa cesta improvvisata Aspettate, aspettate, aspettate Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Welcome to siamo chiusi in quella stanza da mezz'ora al buio Non era un sogno ragazzi Anzi in realtà è un po' un sogno essere qui Siamo a Red Bull Abeston Tappa del campionato del mondo di Arden duro. Ivo spiegaci che cos'è l'Arden duro. Andare in moto nei boschi su sentieri scassati e rotti è enduro okay. Hard è più rotti Se tu hai una salita Se hai la salita tale abbastanza da poterti capotare all'indietro Quello si chiama arden duro. Però ci aggiungono anche i sassi Vedete, ma perché c'hai il KTM? Mi piace a me Lusquarna. I ragazzi di Squarna volevano darmi Lusquarna, purtroppo in questo periodo non ne avevano disponibili. E quindi mi ha detto: noi vogliamo che vai a Red Bull Abeston. Abbiamo un K e io gli ho detto: eh, la, bu la, butti, la, butti, la butti, la butto. La butto, la butto eh, che cazzo butto. Quindi mi ha dato questo bel KTM 152 tempi. non iniziate a scrivere oh di cambiargli lo scarico cambiargli questo non mettere la targa la moto non è mia me l'ha prestata KTM per fare questo video quindi non la posso modificare ragazzi ok? l'evento è suddiviso su due giorni oggi sabato ci sono qualifiche prove domani i ragazzi non scherzano un cazzo e fanno veramente delle robe senza senso però mi sono portato dietro il buon Ivo perché il buon Ivo ha fatto enduro da più piccolo e i ragazzi Red Bull mi hanno detto vieni a vedere l'evento ma tu devi anche provarlo il percorso So, io gli ho detto ma che cazzo stai dicendo ma sei Oggi finito le qualifiche andiamo a provare subito un percorso Però mi hanno detto che è fattibile quindi vediamo cosa vuol dire fattibile per me Scusi Scusi eh, scusi buon uomo ma l'ingresso è da questa parte perché no, sì. ritirato ieri la moto del concessionario so dove devo andare Ragazzi basta fare gli scemi Vediamo com'è questo Red Bull a bestone Iniziamo male qua È già difficile questo pezzo Ivo se n'è già andato Già all'inizio mi me ha messo a dura prova Ivo deve essere semplice questo pezzo era troppo alto non ci toccavo abbiamo capito che oggi si ride dobbiamo sporcare le moto madonna nel fango subito Sì ma è difficilissimo incastrato ah, ti devo dire vi devo dire come cazzo la faccio scenderla qua ma non voglio grattare la marmitta subito posso andare? Stiamo girando un po' il motore Che tanto sul percorso non lo facciamo girare Ma no, devo andare in come faccio Quello non è facile Oh, madonna, anche qua Sì, vabbè, ma dai che prova a come prova? eh ti aiuto, ti aiuto è andato! ciao! io faccio da solo Ok, Ivo, abbiamo fatto i primi 100 metri. Ma neanche. Oh, ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo al prossimo video. Ok, c'è un pezzettino di discesa. Qua più downhill, quindi vediamo. Micchio, comunque è bello ripido anche qua, eh. E poi non è tanto simile al downhill comunque. Eh. Ridendo e scorreggiando. Oh, stia avviga che buco c'è. Ma vaffanculo, va. Eh. Porco zio Ma casissimo Cioè sono andato talmente piano che sto in... Anche vero che noi non l'abbiamo mai fatto eh quindi vabbè siamo proprio neofiti è come dire che uno viene a fare i primi salti del joy raid o anche solo quelli più piccoli quando c'è il joy raid mm -hmm. mamma mia quanto cazzo sono appeso sono l'alboretto nel DH qua praticamente mm -hmm. un canale i canali sono capaci di farli Ostia! <ride> Eccola, porca mia! <t> <d> e' dura, non sparta delle bestemmie! Dio! Uno! Quanti? Due! Tre! Uh. Maggi! Fa, ma, oh. ma Scema, porca! Five. Dai, ma non va su! Six. Dai, Dio! Sei in età! andare giù! help minchia alla faccia di k questa te la filmo anche perché voglio vedere Tato Tato Tato Tato Tato oh, che nervoso Tato e ste Ok, qua dovrebbe essere il nostro pane, che è discesa Two later. Oh. oh! Shit! Capottone! <ride> Guarda qui, lo vedi questo sto? -so? Non l'avevo visto? Sono impuntato secco OTB eh! Scusa K, non volevo farti così male Bella che avevo appena detto, la discesa è il nostro pane Tom, capottato in avanti <ride> Povera moto Poverina sul sasso Ok qua posso girarla ah! Ma Dai figa Che nervi Se c'era pacchi godeva Mica che merda di passaggio Anche sei in piedi questa oh! Oh sentilo che arriva! Sentilo che arriva! Vai vai! È in god mode, è meglio non fermarlo! Braccia distrutta eh! Ma dove cazzo siamo? Perché continuiamo a salire e non scendiamo mai? Uno! ok minchia ha finito ma quanto cazzo è lungo sto giro minchia ma è devastante in moto eh oh vedo il paddock ce l'abbiamo fatta ah, finita vado a insultare il, il ragazzo di red bull è tutta colpa vostra tutta colpa vostra madonna quanto cazzo è quanto ci avete adesso avete finito ah. ma non ci sono red bull gratis oh grazie ecco qua Un ringraziamento speciale a Red Bull per averci trattato così bene veramente. Neanche quando vado al Crankworks abbiamo hotel così belli. Ah ah! Pensavate che avevamo finto di andare in moto, eh? Perché stasera ragazzi c'è anche lo straight rhythm. Si sfidano in pari su un percorso di enduro artificiale. <totipos> Stanotte ragazzi, mi sono girato rigirato nel letto ripensando a quello che abbiamo fatto ieri. E mi è venuta in mente solo una domanda: come cazzo ti è venuto in mente di questo percorso? Eh, <ride> ma avevo detto l'anno scorso: eh, è stata un po' veloce, un po' facile. Ripianifichiamo la cosa: ho detto pianifichiamola un po' più dura. <musica> Che, che... Sono curioso di sapere come mai così tanta gente è venuta a vedere proprio questo punto io Perché è quello più difficile Uno dei punti più spettacolari In pendenza Se fai questo passi di antileggenda direi anti molto hard e poco enduro Diciamo che è un po' un culo dai Viva la fica. <ride> Voglio piangere Assurdo Ripido Lasciati andare coi termini Non essere così fiscale Pericoloso Con gli asterischi No eh. ma io ti dico Ieri noi abbiamo fatto Percorsino quello Stemmie su bestemmie E <ride> cioè basta noi infatti ho detto l'enduro è lo sport della bestemmia enduro hard enduro la differenza vera è semplicemente la difficoltà del percorso nell'enduro cercano di andare più velocemente possibile noi dobbiamo andare più velocemente possibile okay. ma anche in un percorso più difficile possibile okay. quindi è questa forse la differenza la domanda che mi viene fatta spesso a me nel mio sport è riesci a vivere di, della tua disciplina? cioè può essere considerato un lavoro riesci se è arrivata al punto che riesci a essere un lavoro oh, io ero anch'io tra il decimo e il quindicesimo del mondo e non me lo potevo non, si, non riuscivo eh. e quindi poi mi sono inventato anche la Red Bull Aveston. Con quello riesci a farlo diventare sì, un, un vero sì, lavoro oppure eh. ti deve inventare di fare qualche scuola Chiaro. o qualcosa del genere. Ma, però, evento fighissimo, veramente non avevo mai visto una gara di enduro. In particolare di hard enduro, fighissimo, bellissimo. Trasmette delle ottime emozioni. Quindi, complimenti grazie. per l'organizzazione perché è una Grazie, soprattutto detto anche da te, <ride> mi fa molto piacere. Grazie <ride> mille, raga. Weekend finito, le moto sono nel furgone ore 39 per tornare a casa l'odio dio sempre siamo ha piccolo ringraziamento a Red Bull l'evento ah. è stato una bomba ragazzi è stato fighissimo provare il percorso anche se chiaramente avete sentito un po' di censure perché sapete c'è cioè, l'agitazione del momento tutto quello che vuoi anche oggi vedere la gara super emozionante non pensavo fosse così adrenalinico vedere certi punti e vedere dal vero far rendere conto dove si può salire con una moto un complimento a Michele per aver organizzato chiaramente questo evento è per sbattersi siamo senza di lui non ci sarebbe mai stato credo questo evento le persone così vanno stimate perché servono allo sport ma soprattutto portano in Italia sport che senza gli atleti stessi non verrebbero cagati e invece lui fa l'atleta e adesso si sbatte per portare lo sport e farlo conoscere in Italia nota conclusiva non sono ancora riuscito a grattare la targa in impennata Ivo il bastardo pochi minuti fa ci è riuscito è guerra